Allora, ragazzuoli miei, parliamo di, vediamo qua, parliamo di Two Sisters, questo film qua, che trovate sul sito di CG Entertainment, in Blu-ray, È un film molto interessante, che ha quasi 20 anni, è del 2003, scritto e diretto da Kim Ji Wong, Wong? non so bene come si dica, e la trama dovrebbe essere ispirata a un racconto fol folcloristico. È un, è un film Corea, della Corea del Sud. È molto, molto, molto, molto bello. È forse uno dei film più belli che io abbia visto negli ultimi 10-20 anni. Veramente, uno dei tra i film più belli che, che io abbia visto. Stupendo. È la storia cerco di dirvela però senza troppi dettagli perché chiaramente è da scoprire. È in qualche modo investigativo, nel senso che lo spettatore eh, è l'investigatore, cioè deve cercare di rimettere insieme i pezzi piano piano. Comunque ci sono queste due sorelle che dopo un periodo in una casa di cura, tornano a vivere con il padre eh, e la matrigna in questa casa con una matrigna che è, le, insomma, è una matrigna un po' stronza ha un rapporto molto conflittuale loro, loro la odiano, lei odia loro, loro eh, è successo qualcosa di terribile eh, alla loro mamma che non sapremo e In questo, ritorno, in questo ritorno nella casa succederanno delle cose particolari ci saranno degli eventi strani eh, quasi soprannaturali eh, sembrerà quasi che la casa sia infestata in qualche maniera e devo dire che non amo tantissimo i film di infestazioni o case infestate ma questo film è il classico film invece che fatto proprio bene da questo punto di vista perché eh, utilizza eh, il soprannaturale come rappresentazione del male psicologico quindi se noi troviamo per esempio in amityville eh, il disagio economico rappresentato anche come sotto forma di, di presenza demoniaca no eh, in altri film troviamo appunto il disagio psicologico, il trauma come rappresentato da, dalle presenze, anche qua eh, le presenze rappresentano un fortissimo disagio psicologico che c'è nei protagonisti, non vi dico bene eh, quali, quali sono i più disagiati di tutti. C'è un, un grande senso di colpa, eh, non vi dico di chi e cosa, e... e ragazzi la cosa, la cosa incredibile comunque vista la quantità di film horror che vedo è che questo film mi ha fatto paura mi ha fatto paura mi ha fatto una paura fottuta proprio da cagarmi sotto e mentre lo guardavo mi chiedevo ma riuscirò ad andare a spegnere tutte le luci poi andare a, a letto senza guardare negli angoli bui eh, sì, perché, perché è un film che ti prende per mano con una gelida mano, con una gelida mano di fantasma, ti prende e ti porta nel terrore, ma poi questa mano si scalda e, e diventa una mano che rappresenta l'amore, e il dolore di ciò che è accaduto, che non vi dico chiaramente. E quindi inizierete con l'aver paura e finirete con avere dolore, tantissimo dolore e dispiacere, e... perché è un grande dramma, anche oltre a essere un grandissimo film horror, è un grandissimo dramma, un film drammatico... è un film drammatico potentissimo. Eh, mi è piaciuto tanto come il regista sia riuscito a esprimere l'amore tra sorelle così bene. E dico bene perché io non ho né fratelli né sorelle, quindi riuscire a sentire questo amore eh, significa che veramente sei riuscito a fare qualcosa di incredibile. Perché penso che per chi ha sorelle eh, e ha un amore tra sorelle riesce a capirlo facilmente riesce a capire i gesti, le cose ma chi non ce li ha e riesce comunque a percepire questo eh, se ci sono dei meriti sono del regista che ha fatto un grandissimo film quindi al di là poi di tutto quello che è una storia meravigliosa raccontata benissimo il film ha, una, ha un particolare non da poco che ha delle immagini meravigliose le immagini di questo film sono meravigliose ragazzi sono meravigliose è veramente un grandissimo melodramma, horror in cui appunto la psiche malata i sensi di colpa e i traumi diventano, si trasformano si, ma si materializzano quasi come entità eh, soprannaturali e quindi rendono questo a tutti gli effetti uno dei pochi Film di fantasmi di case infestate, chiamateli come cazzo volete, che eh, usano il soprannaturale, la paura, lo spavento, per raccontare eh, il dramma vero, reale che accade tutti i giorni. Questo eh, lo abbiamo visto anche in altri film meravigliosi, come, come anche l'esorcista o il, eh, Rosemary's Baby o Emityville. Tutti i film che fanno questa operazione, chiaramente la fanno con un altro stile, con un altro linguaggio. Questo film è meraviglioso ha un'estetica mostruosa, una capacità di raccontare attraverso il linguaggio cinematografico incredibile. Una pazienza, un'essenzialità un incredibile, e tantissimi be bei momenti di suspense! E... Che non è la suspense, eh, fate attenzione. Scusatemi, devo grattare un attimo l'occhio. Non è la, la suspense non è sempre solo, oddio, la, la porta si è aperta leggermente da sola, piano piano vedo un'ombra che si avvicina, non è solo quella la suspense. La suspense è anche un, una, un dialogo tra personaggi in cui eh, accade qualcosa e si, si attende la reazione dell'altro personaggio, quindi ci sono tanti momenti di suspense... E tanti piccoli eh, atti in questo film che sono meravigliosi, divertenti da seguire e, eh, e poi ce n'è uno bellissimo del, del sacco c'è cioè il, il, cioè quello del sacco che c'è cioè questo sacco è un sacco che viene trascinato che lascia giù una, un, una bella quantità di sangue quando viene trascinato e vi chiederete cosa c'è dentro eh ed è molto divertente cioè divertente si fa per dire è un divertimento macabro però è, è, è un bellissimo film veramente un film meraviglioso ve lo consiglio caldamente compratelo, compratelo anzi regalatelo a, a Natale a un vostro amico o amica che ama l'horror, il thriller il cinema asiatico il cinema bello in, in generale perché questo è un capolavoro questo è un capolavoro questo è uno dei film che mi ha emozionato di più negli ultimi anni Una meraviglia Ultima nota Io credo di avere una cotta mostruosa Per Per, per questa attrice qua Si chiama Si chiama Lim Cho Jung è questa, questa attrice qua Che vabbè qua interpreta una ragazzina Ma lei non è una ragazzina È una donna eh? È veramente bellissima Ragazzi ci sono delle scene In cui vengono inquadrati questi volti senza nulla a togliere alle bellezze occidentali, eh, che per carità di Dio... Ma ragazzi, ci sono questi volti con questi occhi così geometrici, così... Con questi volti così belli, così marmorei, non lo so, sembrano, sembrano così lisci, così... Sono meravigliosi, sono meravigliosi, sono... Eh, non lo so, design puro, cioè design puro, eh, sono bellissime da vedere queste donne... Molto brava recitazione pazzesca. Un film stupendo, eh, consigliatissimo. Non so che altro dirvi. Per non, eh, mi piacerebbe tanto parlarvi dei dettagli. Mh, di come anche in un certo modo, anche se io non ho sorelle, non ho fratelli, eh, sono riuscito a empatizzare con questa situazione familiare. Eh, però se lo facessi entrerei troppo nello spoiler e quindi non lo farò. Guardatelo, guardatelo Two Sisters